Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica ci offre delle chiavi preziose anche per sciogliere alcuni nodi esistenziali molto seri. La paura, trovare il proprio posto, la via per giungervi. Gesù ha appena annunciato la sua prossima passione e morte e i discepoli sono turbati, sconvolti. Allora Gesù si fa carico di questo turbamento Offrendo loro la via per superarlo. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in Me. Gesù sta man mano rivelando che lui, il Figlio, è uno con il Padre, dunque chiede di aver fiducia in Lui come la si ha nel Padre. Ecco il nostro primo punto. Per superare le nostre paure più profonde, la chiave è la fiducia noi tante volte pensiamo che l'antidoto alla paura sia soltanto il coraggio, ma il coraggio può essere anche solo un atto estemporaneo o comunque può aiutarci a superare situazioni momentanee, ma non basta a superare gli sconvolgimenti più profondi, come ad esempio la paura più radicale della morte, la paura davanti ad una malattia, la paura di cosa riserva il domani, la paura di non farcela a provvedere per sé e per i propri cari. Queste paure serie nascono dalla percezione della nostra precarietà, della nostra fragilità. Tante volte noi cerchiamo di risolvere questa nostra precarietà abbarbicandoci alle cose, agli affetti, fallendo miseramente perché poggiamo il cuore su cose più piccole di noi che non possono darci la vera pace. Ciò che conta, ciò che risolve veramente la nostra paura, dandoci la grazia di attraversarla e superarla, e la fiducia. Fede viene dall'ebraico emunà, poggiarsi su qualcosa di stabile, in questo caso poggiare la propria vita su Dio che è la roccia, mi poggio sulla roccia che è la sua parola, che è il suo amore fedele per me. Allora potremmo dire che la nostra precarietà e la nostra percezione di essa non sono qualcosa da buttare via, anzi sono in funzione del nostro incontro con Dio abbandonandoci a Lui che è più grande della nostra vita, che è più grande di ciò che ci spaventa. Ma questo, miei cari, non è qualcosa che va soltanto capito, saputo, va vissuto e così sono proprio quei momenti di turbamento, di smarrimento, di difficoltà i luoghi dove possiamo esercitare questa fiducia, dove possiamo poggiarci in Dio facendo esperienza della Sua opera in noi capace di dare ristoro al nostro cuore e aiutarci a superare anche quelle situazioni difficili che ci minacciano, che ci spaventano. Molto bella a tal proposito l'esperienza di Francesca Pedrazzini, questa donna morta santamente, una donna in cammino di fede insieme al marito, giunta giovane alla fine della sua vita a causa di una grave malattia, vuole preparare i suoi figli alla dipartita passando dei minuti preziosi con loro, assicurando loro che avrebbe continuato a pregare e a vegliare su di loro dal cielo. Arrivata agli ultimi istanti della sua vita, chiuse gli occhi, il marito le stava vicino e ad un certo punto le sussurrò all'orecchio, non avere paura. Lei aprì gli occhi e gli disse, ma io non ho paura. Andiamo avanti. Ecco il secondo punto importante. Gesù prosegue dicendo «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto? Verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi». Abbiamo qui il problema del posto. È un tema serio. Dov'è diretta la mia vita? Ma c'è posto per me nel cuore di Dio? A cura di me e che posto occupo nel mondo. Cosa significano le parole di Gesù? Vado a prepararvi un posto nella casa del Padre. Ci viene subito in mente che Gesù è andato a farci posto, a farci spazio nella relazione con il Padre perché, perché alla fine della nostra vita possiamo andare in cielo, possiamo entrare nell'eterna comunione con Dio. Ed è vero, Gesù ci ha spalancato le porte del cielo, qualcuno cantava destinazione paradiso, beh in effetti la destinazione che Dio ha sognato per ciascuno di noi è proprio quella e ci dà tutti gli strumenti per potervi giungere, a noi volervi giungere. E Questa dimensione è molto importante, abbiamo qui una luce potente che illumina il mistero della nostra morte, cioè io non sono in cammino verso il nulla, la mia vita non è, come disse un filosofo, un pacco postale spedito dall'ostetrica al becchino, ma io sono in cammino per tornare a casa. Ricordo l'esperienza vissuta da una donna cristiana che una volta mi raccontò. Lei per motivi di lavoro e famiglia aveva dovuto trasferirsi in un'altra città dopo tempo decise di comprare una casa vicino a casa sua dove poter far venire sua mamma in modo da prendersi cura di lei nell'anzianità, ma sua mamma morì prima di potersi trasferire e lei era molto dispiaciuta. Una notte una sua parente sognò sua mamma, bella, giovane, che si trovava in un paesaggio meraviglioso e questa parente diceva a sua mamma, ma non vedi tua figlia, sta male, ti aveva persino costruito una casa. E la mamma nel sogno le rispose, dia mia figlia di stare tranquilla, perché il padre mi ha preparato una casa molto più bella della sua. Ecco, miei cari, il problema del posto, sapere che Dio ci aspetta, ma non solo. Gesù con la sua passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo, è andato a farci spazio nella sua relazione col Padre. Cioè Gesù ci dà modo già ora nella fede in Lui di dimorare nel cuore del Padre e a nostra volta di diventare dimora di Dio. È quel mistero immenso iniziato il giorno del nostro battesimo, Dio che ha preso dimora nel nostro cuore. Allora potremmo dire che per ciascuno di noi c'è posto nel cuore di Dio, perché in fondo ognuno abita dove è amato. Perciò, ci ha detto Gesù, il figlio dimora nel padre e il padre dimora nel figlio. Noi possiamo dimorare nel cuore di Dio e Dio vorrebbe dimorare nel nostro cuore, perché anche Lui trova casa ed entra laddove amato. Ma non solo c'è un posto per noi già ora nel cuore di Dio, ma in più c'è un posto che Dio ci chiama a occupare nel mondo. Il cardinale Newman diceva che ognuno al suo posto è prezioso quasi come un arcangelo al suo. Dio ci ha sognati da sempre e ha affidato a ciascuno di noi un compito, una missione su misura, c'è un progetto di pace su ciascuno di noi. Dunque coraggio, non sei solo, non vai verso il nulla, né sei la somma di tutti i tuoi errori, ma nasci da un atto d'amore infinito di Dio, che ti ama, che ti chiama ad una missione, esisti per un fine grandioso, e c'è un progetto di santità anche su di te. Bene, miei cari, è qui il terzo punto, ma qual è la via per giungervi? qual è la via perché io possa giungere al cielo? Qual è la via perché io possa vivere in comunione con il Padre? Qual è la via perché io possa trovare il mio posto nel mondo? E in fondo la domanda di Tommaso, signore non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Mentre Gesù sta parlando di una relazione da mantenere e da vivere, Tommaso sembra pensare ad un itinerario da sapere e da percorrere autonomamente, della serie dammi le istruzioni così le seguo, e arrivo. La risposta di Gesù è un'autorivelazione, la più alta probabilmente della cristologia giovannea. Io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nell'Antico Testamento, soprattutto nei libri sapienziali, la via di Dio era la sua legge. Camminare sulla via della verità, come dice il Salmo 119, significava vivere in conformità con la legge la via è ora Gesù. Ma che significa che una persona è via? In modo semplice significa che la relazione con quella persona con la quale cammini dunque che frequenti, che ascolti, che imiti, che ti conduce alla meta e Gesù si proclama via e meta al contempo perché lui è la verità, in lui dimora il Padre e ci rivela chi è Dio dunque e chi siamo noi altrimenti siamo degli emeriti sconosciuti anche a noi stessi ed è Lui la vita che ci comunica il suo amore, la vita divina capace di portare a pienezza la nostra vita. Se dunque è Gesù la via è Lui che va ascoltato, che va seguito ed è la relazione con Lui che mi porta al Padre, che mi porta a a conoscere veramente chi è Dio, che mi porta a capire davvero chi sono io, quale posto sono chiamato ad occupare nel mondo, e quanto sia bella e preziosa ai Suoi occhi la mia vita. E allora, miei cari, concludiamo con le bellissime parole di Sant'Agostino che diceva Cristo, assumendo la natura dell'uomo, si è fatto via, non cercare al di fuori di Lui per dove giungere a Lui. Se egli non avesse voluto essere la via, saremmo sempre fuori strada. Non ti dico cerca la via, è la via stessa a farsi incontro a te. Alzati e cammina. Cammina con la condotta, non con i piedi. E ricorda, è preferibile camminare zoppicando sulla via che correre fuori strada. Queste cose bastino alla carità vostra. Che il buon Dio vi benedica. Pace. Ebbene, a tutti!